No, no, no. Oh, e tu che ci fai qua? E sono venuto qui a fare una girata. Davvero? Sì, perché era tanto che non venivo in Abruzzo e quindi ho detto venga a fare una girata. Ah e, sì? Eh? Sì, e la prima, il primo appuntamento è qui a Chiatiscalo perché... Io a Scava ci sono venuto quando c'erano tante vetrine. Ah, sì, okay. e, Ma da allora non torni più? Ero bimbo, no? ci sono ritornato. Ma ero bimbo, ma volevo ricordare questa cosa molto divertente mm -hmm. che per me era il paese dei balocchi mm. e stavo mezz'ora prima di entrare perché c'erano delle vetrine con delle cose pazzesche <ride> che avevi sempre visto nelle, nei giornali, nelle riviste. Le vedevi vere e quindi prima di entrare e dovevi stare lì, guardate, <ride> dice no, con il mio amico Marco Fontanelli. Dopo mezz'ora si entrava. Il problema è che Mino, che è una persona molto gentile, eccetera, si emoziona e quando si emoziona parla in dialetto stretto. E quindi io che sono Livornese non lo capivo. E quindi rispondevo sempre di sì per educazione. E quindi ho dei ricordi bellissimi da, da quando ero molto, molto giovane. Che sono queste? Allora, a parole due. Buonasera, buon pomeriggio, buongiorno. Ma... <ride> Quello che viene, buon tutto. Allora, in, con parole mie. Eh. Intanto mi presento, sono Giulio Cesare Ricci. Mi levo questo affare qua. Ecco, sì. Perché... Sono Un pochino dimagrito, è vero, è... Mostriamolo, mostriamo. mostriamolo vorrei, no, vorrei far vedere anche un pochino di piccolo. Di a parte <ride> <Andrew, Andrew>. <ride> Le... Ma sei, sì. sei sempre stato malvino. Io no. Comunque, perfetto. Allora, eh, in sintesi, mm. eh, per 30, oltre 35 anni i miei vinili li ho stampati in Germania, nello stabilimento più importante d'Europa. E, avendo un dialogo molto costruttivo con i tedeschi, tant'è vero che mi dicevano che nato a Livorno, metà tedesco ma metà, fortunatamente, anche giapponese. Okay. Dopo 35 anni mi sono, eh, non voglio dire parolacce, ma mi sono <ride> molto annoiato di eh, rapportarmi con questi tedeschi che gli è rimasta l'arroganza, la presunzione, il carattere fantastico dei tedeschi ma la professionalità col tempo l'hanno persa nel senso che i giovani non sono più professionali come i padri e come i nonni loro mi hanno sopportato per 35 anni perché qualcuno mi ha detto assomigliavi al nostro padre, al nostro nonno, cioè, Quindi mi faceva piacere dato che gli ho dato moltissimi consigli, moltissime indicazioni per come stampare tarare le macchine perché da quando avevo 19 anni che mi interessa di queste cose alla fine come si dice a Livorno e questo lo posso dire ho fatto come magliulo e mi sono levato di ulo cioè, o come baglioni che mi sono levato da tre passi dai coglioni che sono due citazioni francesi che apprezzerete della serie che ho detto non ci prendiamo un anno sabatico ce ne prendiamo tre mm. questo un attimo prima che partisse il signor Covid in tutto il mondo. Mm. e a quel punto che cosa ho fatto? ho ehm, iniziato due collaborazioni straordinarie una molto comode devo dire perché una è in, in America e un'altra è a Tokyo quindi molto comode è molto è comode anche Tokyo. perché a Tokyo con i giapponesi non parlano inglese quindi è comodissimo io parlo libornese <ride> loro parlano giapponesi è spettacolo è perfetto la soddisfazione è che sia con gli americani che con i giapponesi riesco a fare delle cover intanto che si chiamano old style come le facevano negli anni 60 i nostri padri, i nostri nonni, che sono delle cover. Guardate la, la consistenza di queste copertine, sono delle cover, non sono stampate sul cartone. Ma sono stampate, Mamma mia, che spettacolo! È una stampa su carta speciale eh, eh, eh, rilegata su cartone speciale. Quindi una carta speciale, otto colori, come le copertine dei libri, quando i libri usavano di più. Perché ai ragazzi, se gli dici come la stampa delle, delle sovraccoperta, allora, perché non li che Wikipedia c'ha la sovraccoperta. <ride> Comunque in America e in Giappone i, miei, i due miei partner stampano perché hanno sempre le macchine in Europa queste macchine qua per stampare le copere non ci sono, più. ci sono più ma non è finita, non è finita. Non io. Questo, questo è solo l'inizio allora il disco, il disco naturalmente ha due, c'ha una una costina, una busta di carta che sembra quasi una, una copertina la è bustina certo, certo. una bustina antistitica come diceva una di voi questa è la Nagaoka, Anzi, eh? questa è la Nagaoka allora la Nagaoka le compra da i miei partner eh, E ci sì, lei ah, ok. si vede, eh, eh, esatto. lei, certo. ma il disco si è scolorito si eh, è, è scolorito scolorito perché Giulio Cesare, nonostante che sia nato a Livorno, quindi bischero a giro come noi diciamo in Toscana, ha sempre pensato che un colorante, l'aggiunta di un colorante su diciamo, una materia plastica come il polivinile, sicuramente avrebbe aggiunto un pochino di rumore e dal momento che noi siamo allergici al rumore, allora ho detto ai miei amici giapponesi, perché con gli americani non ci sono riuscito per ora, con gli amici giapponesi che mi adorano, hanno detto e ho dovuto quindi ordinare allo stabilimento giapponese del polivinile, del polivinile naturale, Natural. perché questo color champagne è il colore come nasce il polivinile. Il risultato lo sentiremo domani, nei meravigliosi impianti di Mino di Prinzio e, e sicuramente molti diranno tirate fuori il CD perché è troppo silenzioso questo disco. Uh -huh. e no. <ride> La fregatura è che domani, domani l'altro, ascolteremo solo vinile. Il CD ce lo stiamo dimenticando certo. a casa. Con Gogh. Perfetto, quindi questo con, con rispetto parlando certo. sempre. Okay. Quindi questa cosa qui. Allora, questo è un'anteprima perché è appena arrivato, è un disco eh, che Musica Nuda ha voluto dedicare a De Andrè e che Giulio Cesare ha realizzato quest'estate con loro in vinile, in superaio CD eccetera eccetera, Ma in vinile è sicuramente una cosa molto molto emozionante buon ascolto per chi l'avrà non a caso ti chiamano tutti Mastro <ride> Mastro Pinile devo dire che il primo è stato Renzo Arbore che non è cosa da poco no certo eh? no, comunque è vero il colore comunque è un'impurità e quindi sicuramente qualcosa fa